Venditalia 2018 ci troviamo allo stand di Alba Tramezzini, l'azienda pugliese che in pochi anni è diventata tra le leader non solo in Italia nel segmento della fornitura di Tramezzini e Snack. Mimmo Albano è il suo responsabile commerciale. Buongiorno Mimmo. Buongiorno a te e buongiorno a tutti Fabio che cosa avete presentato di nuovo qui a Venditalia 2018 premesso che quest'anno voi siete andati a celebrare il vostro quarantennale dicevi proprio bene quest'anno per noi Venditalia è stato un evento doppio uno per mostrare ai nostri clienti nuovi ed esistenti tutte le novità che abbiamo proposto per questa edizione ma non solo è stato il, il modo per festeggiare assieme a tanti amici, colleghi i nostri 40 anni di attività e invece per ciò che concerne i prodotti che cosa avete presentato? qual è la proposta per il pubblico del vending qui a Milano nella biennale della distribuzione automatica milanese? naturalmente non potevamo che presentare nuove proposte nel mondo del, del tramezzino, quindi eh, sempre in, eh, in linea con eh, i nuovi consumi, i nuovi stili di vita abbiamo presentato la, la versione del tremezzino vegano con eh, il nostro brand I'm Vegan oltre a un restyling della linea di tremezzini veneziani che produciamo a marchio Tremezzino ecco qui, sono quelli che sono alle nostre spalle e che nel frattempo avete avuto modo di guardare negli ultimi minuti Mimmo, quanti sono i prodotti a catalogo di Alva Tramezzini? voi avete una proposta davvero più che completa beh, la proposta è completissima il numero dei prodotti è enorme tra l'altro abbiamo anche dei prodotti di servizio abbiamo presentato la nuova confezione di tarallini secchi da 40 grammi col marchio Don Tarallino ehm, che ha riscosso veramente tanto successo Don Tarallino è un nome che hai scelto personalmente o ti sei affidato a un'agenzia? beh eh, la realizzazione del, del brand è stato curato da un'agenzia naturalmente eh, noi siamo sempre dei supervisori di quelle che sono le idee dei, dei grafici e degli esperti di comunicazione però Don Tarallino insomma diciamola eh, fa molto eh, casalingo no? certo è molto, è, è molto confidenziale ma anche il packaging è molto accattivante infatti eh, volevamo dare un po' di personalità a una confezione di, di Taralli con un nome eh, di linea ben preciso Mimmo, e allora buona celebrazione per questi 40 anni di vita dell'Alba Tramezzini, i vostri primi 40 anni, saluto a tutti gli amici che sono all'altra parte. Eh, un saluto a tutti e 40 anni di questi giorni. 40 di questi giorni, allora anche, anche per te, noi continuiamo, vediamo se riusciamo a mangiare un buon Don Tarallino e dopo continuiamo con altre interviste qui a Venditalia 2018, grazie Mimmo. Grazie a te Fabio, grazie a tutti.